Ah, è uscito finalmente un nuovo video qui sul canale che è appunto quello che voi state vedendo adesso ovvero la reaction alla deluxe edition di Remida ovvero l'ultimo album di Lazza non serve fare delle presentazioni a questo personaggio sapete già effettivamente cosa ne penso è inutile che io continuo a dire cosa ne penso di un determinato artista basta seguirmi su Instagram e soprattutto seguirmi su YouTube così voi capirete tutto quanto Comunque, oggi Gigolo, infatti, la prima traccia nuova, in realtà dovrebbe essere Overture 2, però noi l'abbiamo già ascoltata, il primo estratto, noi ascolteremo Gigolo con Lazza. Suora Basta e... Gigolo, eh, sore Basta e Capo Plaza, te lo potevi anche risparmiare, però... Eh. Produzione sempre da Low Kid e credo anche di Charlie Chars, visto che c'è Sfera, quindi ci, ci sarà anche Charlie Chars alla produzione. Sono un gigolo. Ah, me lo ricordo. Questo era lo spoiler. Lo so già a memoria il ritornello. Questo qui era lo spoiler. Soltanto che non me ne avevo reso conto. Scusate, eh. ho saltato il pezzo di Capoplazza, però. Sapete già cosa ne penso di lui? Drai. La mia ora. Sentiamo. Ah. Dura soltanto 2 minuti e 5, quindi sarà un po' corta, tipo un interlude. Ricordiamoci che lui è un diricista e lui le parceline le sa fare bene anche con o senza autotune. <ride> <Ricky> ah, <Martin>. ridi, macchina. Ah tra l'altro resti in pista Mr. Testa <ride> Mi ricordo tantissimo lo stile Gangsta da trappa di guerre Kegno Infatti noi lo possiamo diciamo a chiamare il nuovo quel pecchino l'azza secondo me è meglio del pezzo di prima secondo me questo qui è meglio di gigolo eh, non solo il fatto che ci sia soltanto l'azza e non gli altri quindi c'è soltanto l'artista solitario è che sta canzone è corta però viene sfruttata al meglio che secondo me le tracce più corte sono meglio rispetto a quelle più lunghe perché meno tempo eh, eh, più corta è la traccia, meno sono le tue preoccupazioni Ovvero se tu fai una traccia lunga Alla fine tu sei talmente preoccupato di vedere come andrà a finire la traccia Che dopo alla fine la traccia si perde totalmente Qui invece la traccia è corta e sfrutta bene Dollar, colmi, skill, ecco La traccia dove c'è lo zago E <ride> eh, questo me l'hanno spoilerato, già lo sapevo Alzaino. Ah, citazione citazione Sud. di questi Ah okay. occhi. La <laughs> Vabbè quello di è il, il classico di Ennis Io fi, Frio Io tengo frio Chissà se con qualcuno Aspettate Purtroppo io non riesco a vedere i featuring Io sapevo già quello di Per e basta e Capo Plaza E anche quello di Ennis Perché già io l'avevo letto prima Soltanto che mi ricordo che c'era un altro feat qua o magari mi sono sbagliato io. Reggaeton? Ancora? Ancora reggaeton? Cioè non bastava? I mattoni e soprattutto in ricercato. No, anche qui reggaeton, eh. Non può morire. Però qui è fatto meglio. Qui ha fatto meglio ed è più, come dire, alternativo. <ride> Mio, tu stai nel tuo. Io sto nel mio. Hey, Gaffi. ad tra modo grazie una a per questa reaction da inizio. Per mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi. Se ancora non siete iscritti a questo canale, condividete il video. E noi ci vediamo. Alla prossima, ciao.